La liquidità dovuta ai mancati pagamenti insomma, a cui lo Stato aggiunge anche chiaramente l'onere dell'IVA e delle tasse quindi non solo diciamo, l'imprenditore che per motivi legati diciamo, a gestione probabilmente non adeguati dei propri clienti, di qualche proprio cliente non incassa la fattura però automaticamente deve pagare comunque allo Stato l'IVA all su fatture non incassate e se la cosa va avanti per le lunghe anche le tasse insomma quindi questo si aggiunge diciamo un ulteriore problema al problema del mancato incasso insomma. quindi l'idea del progetto che eh, ho immaginato e che ho condiviso e che sto condividendo con il Movimento 5 Stelle a partire appunto da Filippo De Gasperi è proprio quella di creare eh, una commissione che ci aiuti innanzitutto a Congelare l'efficacia di questa fattura e quindi definire il fatto di mercato in casso e da quel momento evitare, cioè, cioè bloccare anche il pagamento dell'IVA e di conseguenza delle tasse, in modo tale da coinvolgere lo Stato, in questo caso indirettamente, ma coinvolgerlo perché. Purtroppo in Italia la, la maggior parte delle imprese, vorrei solo fare un numero lo scorso anno solo in Trentino hanno chiuso 145 imprese. aziende. Quindi 145 aziende vuol dire che se facciamo una piccola media di 10 dipendenti per azienda ci sono 1450 persone che sono rimaste senza stipendio e quindi senza la possibilità di avere... La, diciamo, il loro futuro di poter impostare di portare avanti il loro futuro insomma. quindi eh, non, voglio non oso immaginare i numeri che ci sono a livello nazionale soltanto dell'ultimo anno insomma. la maggior parte delle chiusure delle imprese eh, sono legate appunto, ai mercati pagamenti la maggioranza sono queste, insomma. quindi eh, lo Stato per il momento non ha, fatto non ha neanche preso in considerazione questo aspetto, insomma. non solo lo Stato per la verità perché non lo prende in considerazione nessuno, nemmeno la pubblica amministrazione, nemmeno i giornali, nessuno fondamentalmente, quindi a me è venuta l'idea dopo aver perso oltre 400 mila euro in due anni diciamo, legati appunto a mancanti pagamenti, quindi a concordati continuativi e tutte le porcherie che sono state create diciamo, per, fare, per dare Vantaggio alle aziende che, che decidono di non pagare perché il concordato non è altro che una porcheria che sta decisa diciamo, dal, dal, dal governo dell'epoca comunque dello Stato italiano per permettere alle aziende che hanno deciso di non pagare di andare avanti insomma, rovinando gli altri naturalmente quindi eh, in questa ottica diciamo, l'obiettivo è non pagare l'IVA sulle, eh, sulle, naturalmente sui mancati incassi e in questa formula coinvolgere e obbligare lo Stato italiano a, a, ad aiutare l'imprenditore ad andare a recuperare quell'incasso attraverso magari la, la, la guardia di finanza insomma. evidentemente in questa maniera quando nel momento in cui io incassato la mia fattura pago l'IVA e di conseguenza pago le tasse nel frattempo lo Stato si ritroverà come un mancato introito, insomma, e questa è la speranza, diciamo, che attraverso questa mancanza, diciamo, di continuità del pagamento lo Stato si senta coinvolto, diciamo, a venirmi ad aiutare piuttosto che vessarmi, piuttosto che bastonarmi. Insomma. Spero che questo possa essere di interesse comune e quindi di poter avere al nostro fianco non soltanto non soltanto il Movimento 5 Stelle, ma anche tutti gli imprenditori, ma non solo gli imprenditori, perché questa è una battaglia, che non comprende, che non, eh, comprende solo la necessità di salvaguardare l'impresa, ma soprattutto salvaguardare i posti di lavoro di tutte le persone che le imprese comprendono evidentemente e creano, perché l'impresa non è fatta da un imprenditore con un campanone, è fatta da, dalle persone che ci lavorano all'interno. Grazie.